c'hai il... il rematore Baffa al culo Metti qua, metti, metti le mani qua Fammi vedere i rimanti che siete aumentati Con la propria Fammi vedere